Ciao a tutti amanti della piscina, mettersi in ammolo nell'acqua o farsi una nuotata è un vero piacere nei caldi pomeriggi d'estate, ma è possibile usufruire della propria piscina anche nei mesi più freddi? La risposta è sì, le pompe di calore sono dispositivi progettati per consentirvi di utilizzare la vostra piscina anche quando la temperatura esterna non lo permetterebbe. Abbiamo già parlato dei sistemi di riscaldamento e, in particolare, delle pompe di calore. Per vedere gli appositi video vi basta cliccare nel link che trovate in descrizione e nelle schede. Oggi invece vogliamo parlarvi di una linea di prodotti in grado di mantenere costante la temperatura dell'acqua risparmiando energia.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 A differenza dei modelli tradizionali con sistemi on-off che, una volta accesi, si spengono non appena raggiunta la temperatura desiderata, le pompe di calore inverter sono progettate per lavorare a lunghi cicli di bassa potenza elettrica, garantendo un'elevata efficienza. Questa caratteristica si traduce in un consumo elettrico ridotto per dei dispositivi che, anche grazie al sistema refrigerante R32 a basso impatto ambientale, sono molto più green dei modelli tradizionali. I due principali vantaggi di questa nuova tecnologia sono risparmio energetico fino al 50% rispetto ai modelli di pompe di calore tradizionali e il processo di riscaldamento dell'acqua è 10 volte più silenzioso grazie ad un ciclo di lavoro graduale. La nuova linea di pompe di calore Polartex comprende soluzioni diverse in base alle vostre necessità, come ad esempio il modello Inverstar. Perfette per piscine di grandi dimensioni, fino a 75 metri cubi, le pompe di calore Inverstar a marchio Polartex sono dotate di un design brevettato, elegante e moderno. La scocca esterna è composta da un pannello frontale, pensato per proteggere le piccole dita curiose dei bambini dalla ventola interna, mentre le bocchette di aspirazione e di uscita dell'aria sono poste ai lati nella parte posteriore. Ciò consente alla Inverstar di limitare il rumore raggiungendo un livello medio tra i 42 e i 45 decibel percepito a un metro di distanza, praticamente meno rumoroso della pioggia che cade. Si basano sulla tecnologia inverter che permette di regolare con precisione la velocità e la capacità di riscaldamento, così da gestire anche le perdite di calore che si verificano in estate. Inoltre sono dotate di Wi-Fi integrato, utile per programmare il tuo dispositivo a distanza direttamente da smartphone in tutta comodità. Inoltre, la scocca in ABS e lega di alluminio di alta qualità previene la ruggine e difende il dispositivo dall'azione dei raggi UV. Ecco un riepilogo dei vantaggi di questa pompa di calore. Bene, qui termina questo video, grazie di cuore dell'attenzione. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i nostri prossimi consigli. Lasciate anche un bel like e un commento o domanda qui sotto. E buon relax a tutti da BS Village.